In questo video vedremo quanti tipi di marketing esistono. 1. Marketing relazionale Si concentra sullo sviluppo della fiducia del cliente. 2. Marketing empatico Crea empatia personalizzando i messaggi. 3. Marketing esperienziale. Si concentra sull'esperienza d'acquisto. 4. Marketing tribale Sviluppa il senso di appartenenza alla community. 5. Buzz marketing Si occupa del passaparola e di rendere virale un brand. 6. Guerriglia marketing Crea azioni spettacolari in luoghi di passaggi. 7. Neuromarketing Utilizza strumenti di analisi per conoscere il comportamento dei clienti.